e creiamo un altro gruppo musicale, sì, altro gruppo musicale perché tra l'altro ci mancava pure un chitarrista che abbiamo trovato nella persona di Michele Ricciotti che mi hanno detto veramente tanto bene per quanto riguarda la professionalità per quanto riguarda la competenza dopo tanti studi siamo riusciti a dare anche un nome all'associazione al nuovo gruppo musicale prendendo spunto da Tira piena Barca l'abbiamo chiamato siamo cinque noi diciamo uno due tre quattro sì. no, sei se, perché poi non è me no no no siamo, bravo, mevo, bravo, siamo bravo, no, cinque uomini ah, bravo, allora l'abbiamo allora, allora, chiamato l'abbiamo battezzato così cinque uomini in piena barca, in un mare tempestoso, diciamo così, quindi con la speranza che a voi possa piacere e passare una, uh, diciamo così, una mezz'oretta insieme, mettendo da parte i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Io voglio precisare una cosa, come ho già detto in molte occasioni, mi fanno fare il cantante io avrei preferito fare il presentatore ma si fa la voce maschile però appena possibile appena troviamo un cantante eh, sicuramente io farò, farò, il eh, farò il presentatore però volevo dire che io come Rita e, G, e, e Tonino sanno e voi tutti sapete io sono un modista io faccio tutto con i piedi mangio con i piedi canto con i piedi quindi la fiera è dato di me questo è oh,